Social Media Week a Torino e in altre 19 capitali nel mondo. Questi sono i video con le interviste agli esperti che hanno partecipato a questa iniziativa.